Buongiorno a tutti, allora, abbiamo convocato questa conferenza stampa perché eh, ci è giunta insomma, nelle scorse ore il dispositivo eh, della Cassazione. Faccio una breve parentesi giusto per riepilogare un po' i passaggi e spiegare bene ehm, a che punto siamo della, della vicenda. La vicenda è quella vicenda iniziata oramai il marzo scorso con l'accusa di associazione sovversiva per un gran numero di attivisti politici della Scatassuna, del Neruda, del Movimento Notave e di altre realtà eh, torinesi, un'accusa che è stata eh, quasi subito, insomma, anzi subito eh, falsificata, depotenziata dal primo GIP che ha potuto esprimere un giudizio in, in merito ai fatti e che quindi costretto la procura a un cambio repentino e doveroso di accusa nel tentativo di portarsi comunque qualcosa a casa e quindi il discorso di associazione sovversiva è stato tramutato nel corso dei mesi in associazione a delinquere. Prima ipotizzata per molte persone fino a eh, arrivare al punto di accusarne un numero, un numero minore, giovani e un po' meno giovani, appartenenti sempre alle realtà che ho citato inizialmente, che sarebbero insomma, più cattivi di altri e con questa cattiveria avrebbero creato un'associazione criminale all'interno dei diversi movimenti di lotta eh, di cui abbiamo parlato. Che eh, tutta questa operazione fosse una evidente forzatura, noi l'abbiamo detto dal principio, ma il fatto che lo si dica noi, insomma io posso capire che può sembrare anche abbastanza scontato e di parte. Per fortuna oggi siamo qui insomma, per comunicare una buona notizia una piccola parte insomma, che eh, speravamo potesse eh, avvenire e che fortunatamente ecco, eh, è avvenuta per spiegare bene eh, il significato della, di questa sentenza di Cassazione che adesso vi eh, spiegherò insomma, più nel dettaglio è importante eh, che si ragioni insomma, su questo dispositivo in merito al ricorso che la Procura aveva fatto sulle misure cautelari che il primo GIP non ci aveva dato. Okay? Quindi Procura non contenta che tutta una serie di persone fossero rimaste libere o con misure ecco, molto blande molto lievi, aveva fatto ricorso in tale ricorso nel durante il Tribunale del, del Riesame mm, si era specificata meglio l'accusa, quindi trasformandola da associazione sovversiva a associazione a delinquere e il Riesame aveva eh, riconosciuto per il reato di associazione a delinquere una serie di misure cautelari, due in carcere e altre domiciliari che noi essendo insomma, il procedimento fatto da un ricorso della procura abbiamo potuto impugnare in Cassazione eh, con i nostri avvocati eh, che il tribunale del eh, riesame avesse spiegato in maniera inqualificabile i motivi per cui dovesse esserci riconosciuta l'associazione a delinquere era evidente a noi ed era evidente ai nostri, ai nostri avvocati. Per fortuna insomma, la Cassazione ha eh, stabilito che eh, il capo 1, cioè quello di associazione a delinquere, eh, doveva essere annullato. Quindi è stato annullato con il rinvio e l'invito al Tribunale del Riesame a... Eh, ripetere eh, il processo, il procedimento perché evidentemente le motivazioni che hanno portato o non sono corrette o comunque non sono sufficienti, è ovvio noi ora non abbiamo le motivazioni della Cassazione, abbiamo solo il dispositivo, bisognerà attendere un po' per capire insomma, il merito eh, della decisione. Ma è importante insomma come l'accusa chiave, l'accusa cardine di tutto questo procedimento, cioè di associazione a delinquere, eh, sia stata bocciata in prima battuta dal primo tribunale, insomma esterno a questo tribunale torinese che si è trovato ad esprimere eh, un'opinione. Stiamo parlando ovviamente di misure cautelari, il processo principale che già è già iniziato, che è in corso, va avanti con questo capo d'accusa. Eh, i, I giudici ovviamente non saranno obbligati a tenerne conto, ma, ma se decidessero insomma, di ignorare eh, questa decisione crediamo ecco che sia eh, abbastanza, abbastanza grave. La partita insomma, di questo passaggio, quindi di questo ricorso era questa, noi l'abbiamo vinta, ci siamo portati a casa questo risultato Insomma, e quindi siamo di questo sicuramente molto contenti. Verre, vedremo il eh, proseguo. Un altro elemento è che ovviamente annullato il capo 1 sono state insomma, confermate invece una serie di misure che erano su altri eh, eventi interni al, al procedimento che non riguardano il capo 1, quindi l'associazione a, eh, a delinquere. Ma anche in questo caso, insomma. Stiamo parlando eh, di una fotografia delle misure che era stata fatta tra giugno e luglio, quindi insomma datata nel tempo. Nel frattempo... Il tribunale ordinario, quello che segue il processo, ha alleggerito le posizioni di tutti insomma, gli, gli imputati, chi era in carcere non è più in carcere ma a casa, chi era ai domiciliari, alle firme, insomma, la situazione nel corso dei mesi si è andata assolutamente a ridimensionare. Adesso dovremmo vedere eh, se la procura avrà l'onestà intellettuale, ne dubitiamo, ma insomma, la speranza è sempre l'ultima a morire, di tener conto delle decisioni del Tribunale che dovrebbero prevalere anche perché sono decisioni avvenute successivamente e ci sono insomma eh, numero numerose altre decisioni eh, prese in queste situazioni che eh, confermano questa linea oppure... Eh, la, la procura deciderà comunque di riportare quelle persone che nel frattempo sono state liberate magari ai domiciliari per poi vedersele eh, liberare due o tre giorni dopo questi sono anche un po la gestione dei, dei soldi pubblici che la procura deciderà eh, un pochino come eh, impegnare e eh, investire Detto questo, insomma, poi lascio la, la parola ad altri, io credo eh, che insomma, fortunatamente questo passaggio qua ci restituisce almeno no, un po' in parte eh, il fatto che eh, al di fuori di questo territorio, al di, al di fuori dei soliti pubblici med, mi, ministeri, al di fuori dei soliti giudici che insomma, si, si ritrovano sempre gli stessi, che si sposano, ma insomma eh, sono sempre loro, la prima volta che qualcuno esterno a questo circuito prende parola effettivamente denuncia eh, una situazione insomma, che non funziona eh, come dovrebbe. Questa cosa ovviamente è un, buon, è un buon segno per noi che siamo comunque consapevoli di essere all'interno di un meccanismo, di un processo, quello per l'associazione a delinquere che comunque eh, continua, ma eh, per noi insomma è, è un buon segno che eh, da qualche parte probabilmente a un certo punto... Eh, ci dovrà essere qualcuno in grado di mettere la parola eh, fine a questo tentativo politico, inqualificabile, vergognoso di criminalizzare delle esperienze di lotta. Poi, Uh, tutti noi insomma non ci siamo mai sottratti da delle uh, responsabilità individuali, siamo sempre presentati insomma, ai processi, abbiamo scontato uh, anche pene irrisorie con delle, delle misure uh, molto afflittive e punitive. Eh, insomma non siamo mai stati quelli che si sono sottratti no? da, da, da un corso e dai procedimenti come abbiamo sempre messo la faccia continuiamo a metterla oggi continuiamo a metterla, a metterla sempre perché il nostro agire è un agire politico è un agire pubblico le lotte che viviamo le occupazioni che sosteniamo i movimenti come quello notavo di cui facciamo parte di cui nel nostro piccolo siamo protagonisti insieme ad altri da, da tanti anni, sono cose che abbiamo sempre fatto eh, alla, alla luce del sole. Eh, chi purtroppo falsifica le carte, le falsifica sempre di più, è un po' eh, questa procura che ha iniziato una crociata oramai, oltre dieci anni fa, e eh, continua insomma, a portarla avanti la nostra impressione che abbiamo maturato insomma questi mesi anche con le minacce eh, di sgombero su queste richieste di misure cautelari che sono sempre eh, molto assurde anche il ministro recentemente vi ha detto no, che da parte della, delle procure c'è eh, un utilizzo improprio, abnorme delle misure cautelari perché tu applichi delle misure cautelari delle persone che comunque devono essere sottoposte ancora a processo, quindi insomma sono de delle decisioni, delle privazioni di libertà molto importanti, è evidente come la, la procura di Torino le utilizzi come deterrente ma questa cosa eh, no, non è consentita, non è corretta, non può essere fatta, infatti speriamo insomma che prima o poi qualcuno ponga un po' un limite a questo tipo di, eh, di condotta e eh, che soprattutto delle intenzioni politiche non continuino a essere celate, nascoste dietro delle azioni eh, giudiziarie, nel momento in cui dei soggetti politici che fanno politica a viso aperto, insomma senza nascondersi, eh, le risposte se ci sono che purtroppo tante volte non ci sono, dovrebbero essere politiche e pubbliche, non dovrebbe essere eh, una caccia al militante, un tentativo di eh, cancellare eh, a suono di inchieste basate sul nulla, decenni insomma, di esperienze organizzate dal basso, di lotte e di rivendicazione. Questo è un po' insomma quello che io al momento noi ci sentiamo ecco di dire eh, consapevoli insomma, che il processo sarà eh, ancora lungo, che abbiamo a che fare comunque eh, con delle personalità che hanno dimostrato negli anni e continuano a dimostrare nella sede di Tribunale parlo soprattutto della Procura un atteggiamento discriminatorio Uh, di disprezzo di assolutamente non uh, super partes ed uh, equilibrato lo può vedere insomma chiunque frequenti le, eh, le nostre udienze e noi insomma continueremo a, a fare il nostro e dire le cose come stanno comunque direi che oggi insomma è una buona giornata adesso Rispetto insomma all'esecuzione di alcune misure, quindi questi compagni e compagni che potrebbero essere riportati un passo indietro per poi dover essere di nuovo insomma, aggiornati a quella che è la cosa capiremo in queste ore. Appunto dipenderà un po' dalla procura, vedere che atteggiamento adottano, se ragionevole oppure, insomma, come sempre. Ehm, da eh, assetati insomma, di sangue però eh, direi che insomma, tutto sommato siamo, siamo contenti di eh, questa prima vittoria e di esserci portati a casa a questa prima battaglia Buonasera a tutte e tutti Questa resistenza. questa resistenza contro il Tavo è nata 32 anni fa e continua ad andare avanti. Lungo la strada della nostra lotta iniziata in Valle di Susa abbiamo raccolto tante altre realtà di compagni e di compagni che tutto sommato la pensavano come noi e che quindi non erano disposti a svendere il territorio non erano disposti a sprecare i soldi dello Stato per delle cose assolutamente inutili e fuori del tempo accusano dei notari delle persone della Skatasuna, delle persone del Neruda di associazione a delinquere io dico tranquillamente che l'associazione a delinquere è fatta da personaggi che sono in altri palazzi che fanno parte delle camarille che vogliono governare tranquillamente e impunemente il territorio, approfittando del denaro pubblico e che, guarda caso, questi associati a delinquere non vengono mai colpiti, anzi, il loro pelo viene sempre lisciato. Mentre invece è molto più facile accanirsi contro i deboli, perché questo è l'atteggiamento della Procura Torinelli. Forte e cattiva coi deboli, tranquilla e buona coi potenti. Questo è un dato pericoloso, pericoloso per la democrazia, pericoloso per la società, pericoloso con il, per il vivere civile. Ma d'altra parte non ci stupiamo. Siccome non hanno nessuna motivazione per combattere queste resistenze, queste vere e proprie associazioni a resistere, questo sì, potevano tranquillamente accusarci di associazione a resistere e noi saremmo stati orgogliosi, tutti quanti, di essere dei resistenti. Resistenti che, come nel caso della Valsusa, sono 32 anni che resistono e si mettono il cuore in pace perché noi siamo già attrezzati per resistere altri 32 anni e quindi si mettono veramente il cuore in pace la storia non è finita, non finisce qui loro vendono sempre delle bufale, delle balle come quella dell'altro ieri a, a Roma dove hanno detto tutti che la cosa si deve fare, si fa, si farà, si parte, siamo partiti ma siamo senza soldi e quindi bisogna avere i soldi. la coperta è corta e se riesce comunque a coprire i piedi della Meloni non basta per coprire i piedi dell'Italia e di tutto il resto quindi noi ci siamo c'eravamo ci saremo sempre e non saranno le loro denunce le loro misure cautelari le loro cattiverie perché se andiamo a vedere c'è veramente della cattiveria del disprezzo nelle parole che i procuratori esprimono all'interno del tribunale durante le udienze questo non va bene Qualcuno una volta diceva ci sono dei giudici a Berlino noi diciamo che quel tipo di giudici a Torino non ci sono proprio però noi resistiamo resistiamo perché siamo forti resistiamo perché la gente è con noi resistiamo perché siamo certi di avere ragione perché quello che è anche successo ancora nei giorni scorsi a Bruxelles dimostra davvero che il pipulit ha la larugna. Grazie. Buongiorno a tutte e tutte, io sarò molto breve perché penso che Dani e Alberto abbiano centrato in pieno eh, il punto della situazione e che il segnale eh, di questo annullamento della Cassazione sull'associazione a delinquere sia veramente eh, una vittoria che ci possiamo portare a casa. Però su un aspetto in più mi vorrei soffermare, perché io eh, insieme ad altri compagni e compagne eh, in particolare del, dello spazio popolare Neruda saremmo tra le persone che invece eh, dovrebbero tornare a eh, misure cautelari più restrittive eh, questo perché eh, è stato eh, riconosciuto invece eh, come, come diceva anche Dana prima <ride> visto che ci vogliono sempre dividere in buoni e cattivi che in particolare chi vive eh, in questo spazio eh, è un cattivo. Noi ci siamo anche un po' abbastanza stufati di questa eh, divisione e soprattutto ci siamo anche un po' stufati di dover spiegare mille volte eh, le ragioni per cui eh, alcuni fatti sono stati strumentalizzati e nonostante... Molte persone che vivono in questo spazio e abbiano già preso parola per dire che queste accuse sono false, continuano a non venire ascoltate e noi pensiamo che questa sia la violenza peggiore perché continuare eh, a far sì che persone che magari vengono considerate le ultime no, della nostra società, che magari sono persone povere, magari sono delle persone razzializzate, non abbiano diritto a essere ascoltate inizialmente eh, avevamo fatto una conferenza stampa sui fatti che ci avevano, ci avevano coinvolti a maggio del 2020 e a prendere parola sono stati gli occupanti di questo spazio alcuni, e alcuni occupanti sono stati portati in questura anche con l'inganno per estorcergli delle dichiarazioni e nonostante questo è stata confermata la eh, versione che eh, le accuse erano false sono state anche prodotte delle indagini difensive con delle dichiarazioni di persone che vivono in questo spazio e ancora una volta hanno detto questa cosa e ancora una volta l'unica voce contraria è quella eh, che viene ascoltata perché è evidentemente utile a eh, sostanziare un, uh, un impianto accusatorio e quindi è evidente che eh, la continua criminalizzazione di tutti quei movimenti che eh, da Milano <ride> ci, in giù eh, si battono per eh, dare un'alternativa dignitosa a queste persone che in questa società non riescono a trovarla sono un pericolo. Io non dico altro perché al contrario di cosa fa la procura al contrario di cosa fa anche questo governo, al contrario di come stanno facendo tutti quanti, penso che la mia voce valga meno di quella delle centinaia di persone che abitano qua dentro, l'unica cosa che eh, voglio ancora dire è che eh, questo presidio permanente eh, è stato costruito in attesa di questa, eh, di questa risposta della Cassazione, ma che continuerà finché eh, il dispositivo non verrà o verrà applicato, nel senso vogliono venirci ad arrestare? Noi siamo qui con, eh, con la nostra comunità resistente, siamo qui in maniera aperta, ci mettiamo la faccia, non abbiamo paura e che sì, ci, ci, ci si confronti veramente con quello che siamo e non che eh, io e l'altra persona donato che dovremmo finire agli arresti domiciliari che abitiamo in questo spazio siamo due ma questa comunità resistenza siamo centinaia di persone grazie buonasera a tutte e tutti um, volevo dire come ha fatto a risvegliare tutte queste cose, chiamate problema, perché per me il problema non è mai stato questa accusa che abbiamo subito, cioè che è stata una persona a accusare tutti, 600 persone, e, e gli danno ancora la vincita, io non riesco a capire sono stato presa, portato da, da questura a, a, a farmi delle domande sono stato dagli avvocati a farmi le stesse domande e non solo io, anche gli altri sono stati anche già con conferenza stampa stessa cosa che io continuo a dire quell'accuso è falso, che Dio e come tutte le altre persone che abitano qua, sappiamo che è falsa. Continua ancora a uscire questi problemi. Non riesco a capire perché una persona deve cercare sempre di vincere contro sé, che per un'accusa che non è neanche vera. Quello che mi arrabbia rabbia, rabbia più, ancora più grande, come ha fatto a non soffrire? come sto soffrendo io così sto soffrendo anche tutti gli altri lì che sanno che comunque non è vero uno deve assub subire dolore, e eh, arresti per le cose che non sa fa male Io cioè, sto chiedendo mettevi nel suo pane a sentire una cosa che non hai fatto che ti accusano per una cosa che non sai niente e ti devi tante tanti eh, arresti domiciliari, prigioni Tutto è la falsità Come fa ad andare avanti? Io non lo so e comincia a svegliare questi problemi io sono stanca, sono arrabbiatissima perché non è vero non è vero assolutamente qua ce l'abbiamo tutto quello che vogliamo Ce l'abbiamo la palestra, ce l'abbiamo il dottore, ce l'abbiamo dopo scuola, ce l'abbiamo la lingua italiana, ce l'abbiamo tutto. Ci danno anche i bambini tutti i servizi quando c'è il cannevale. E quello non piacete voi? Non piacete la felicità di queste persone che abitano qua? Forse è quello, perché chi piace le cose belle eh, deve piacere questa casa. Non deve guardare quel denuncio fazza che la sapete qual è la verità e volete nascondere sempre dietro le bugie. E questo non mi sta bene. Sono arrabbiatissima, non solo io, tutti hanno arrabbiato. Abbiamo arrabbiatissimi tutti quanti. Ho detto bene? Sì, siamo sì, arrabbiati. Perché sì, sì, tutte le cose fatto, sì, sì, stati sì, accusati. Sì, sì, sì, possibile noi non aspettavamo più questo assolutamente no anche se io non parlo perfettamente italiano io so quello che sto per dire io so quello che sto dicendo che è una falsa denuncia si fa arrabbiare che devono soffrire per le cose che non sanno niente e quello è mia rabbia è impossibile, perché non piacciono le cose belle, per quello tirano fuori ancora questo discorso. Deve essere... Basta! Ferma! Problema, basta! Basta! Lasci basta! I basta! Basta! Basta! Basta! Basta! in pace! Basta! Basta! pace! Basta! Questa Basta! Basta! Basta! Basta! Noi siamo stufi! Noi è una è una no, falsa velucia, no, noi non vogliamo basta, più problemi. Noi siamo bene qua. Basta, siamo basta, una famiglia. Casino, basta, basta lasciate in pace. Basta, basta, pace. Ci sono, basta, ci sono altri mia, problemi mia, in cui dovete andare guardare, che è grave. Questo qua non abbiamo problemi. Stiamo vivendo ah, qua no, serena. Non, non siamo delinquenti. Non, non ci sono delinquenti qui, non c'è neanche. La violenza non è mai esistita, siamo contro la violenza, noi non siamo eh, quelli che violenzano le persone, siamo contro quello che io voglio dire. Per favore lasciateci in pace, non vogliamo problemi, non, abbiamo, non creiamo problemi e non vogliamo neanche problemi. Ecco. giorno verrà, verrà un giorno in cui l'universo punirà quelli che in questo momento stanno facendo tutto questo male, io ne sono convinto perché quel giorno arriverà e per loro sarà molto duro.